Bell'Italia 2018, siamo allo stand di Oran Fresh e ci troviamo in compagnia del suo eh, inventore, l'amministratore dell'azienda, il dottor Salvatore Torrisi. Buongiorno dottore. Bene, grazie dell'incontro. Eh, sì, Noi siamo stati i primi, circa 25 anni fa, a intuire la importanza della creazione di un distributore automatico di spremuta d'arancia e non solo, ma anche come stiamo lavorando, ad altri frutti, partendo dal prodotto naturale. E questo processo adesso negli ultimi dieci anni ha avuto un grande sviluppo e lo stiamo diciamo, esportando in 60 paesi e siamo diciamo, l'azienda leader nel mondo per questa tecnologia specifica, alla quale seguiranno delle macchine multifrutto per la spremitura combinata delle limonate, quindi spremuta di limone con acqua gassata e spremute combinate per produrre lace, cioè arancia, mela e carota. C'è un processo che sta interessando, questo processo sta interessando tutti i paesi, soprattutto asiatici e in particolare anche adesso siamo entrati negli Stati Uniti dove c'è un trend di abbandono o di contrazione delle cosiddette soda beverage, cioè delle bevande gassate, verso i prodotti e i succhi naturali. E infatti ora ce lo faremo spiegare, o meglio ci faremo spiegare da Enrico Musumeci, il vostro export manager, qual è il trend e che tipo di modello di business avete inventato e proponete a tutti i gestori, non solo della distribuzione automatica, ma a tutti coloro che intendono intraprendere un buon modello di business con un costo limitato e un valore aggiunto certamente all'altezza della situazione. Dottore, un saluto per gli amici di Venintv.it. Sì, bene, grazie per l'incontro e speriamo di poter diffondere queste informazioni a livello mondiale dove noi siamo, abbiamo una presenza crescente che sarà particolarmente enfatizzata dal mio collaboratore Enrico Musumeci che è l'export manager dell'azienda, grazie. Grazie a lei per la collaborazione, è il momento di Mr. Enrico Musumici. Enrico, cosa rende Oranfresh successivo? Il negozio di vendita è crescita in tutto il mondo, quindi noi a Oranfresh, più di più di vendita le macchine, dobbiamo dare l'opportunità ai operatori vending o ai persone di di diventare un operatore vendita e creare il network di vendita machines in nelle migliori location in città. So these machines go to the uh, health center, fitness centers, shopping malls, hospitals, airports or museums. So whatever you can imagine vending machines, Oran Fresh is the perfect answer. Why Oran Fresh? Well, because we've been the first company in the world to invent and develop these machines in 1987. So we gained more than 30 years of experience in the market with R&D continuously expanding and because machines are made in Italy full 100% made in Italy and uh, we offer a wide range of vending machines so not only for uh, oranges machines but also uh, uh, apple machines and multi juice vending machines Enrico could you explain us the business model uh, you propose to the market Yes, as I say, more than selling machines, we give the whole packages, like a, a really business opportunity. So we give the machines and we give our experience, we give a technical support, we give a technical training and uh, lots of experience how to start up this business properly. So we give like a, a customization of the machines according to the customers, like, uh, you know, smart, smartphone and mobile payment systems, or customization of the languages and the external graphics and uh, we give lots of support on the marketing and technical advice. Also this is uh, the new apple juice machines. So basically after many years of orange juice machines we develop a new machine which is uh, instead of dealing with the oranges we just decide to explore also the apple. So what makes these machines unique is the yield. I mean the quantity of juice which is uh, 90 so it's double more compared to the oranges. Basically you need just two three apples that makes a cup for four, five oranges. So an apple juice is fantastic, even because you can have a green apple, red apple, pink lady, Fuji, all kinds of varieties of apples. And fresh, delicious, no water, no sugar, nothing other. Just pure, freshly squeezed apple juice. And this is the final result. Thank you very much, say bye. Thank you, and I'll see you soon. Thank you, Fabio.